Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella salata di pan brioche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, uova, latte, lievito di birra fresco, burro morbido, zucchero, sale, formaggio, prosciutto, olive e semi di papavero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Il lievito e lo zucchero. Reazioniamo il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il burro, la farina, il sale e le uova. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga l'impasto è pronto trasformiamolo in una ciotola unta con olio copriamo con pellicola trasparente e lasciamola lievitare in forno spento per almeno un'ora Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo in una spianatoia che abbiamo infarinato. Una volta stesa adesso metteremo il prosciutto, il formaggio e le olive. E se lo gradite potete aggiungere pomodori secchi, funghetti, carciofini. Adesso rotoliamo delicatamente dal, lago, dal lato lungo. Chiudiamo bene. Formiamo una ciambella. Posizioniamolo in uno stampo a ciambella, ben oliato. Con un coltello faremo dei tagli profondi sulla superficie del pan brioche. Spennelliamo adesso la superficie con il tuorlo d'uovo con un po' di latte.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 La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Ciambella salata di pan brioche. Grazie e alla prossima ricetta!